Buonasera a tutti, carissimi amici ben ritrovati! Vorrei parlarvi giusto 10-15 minuti, mi sono ritagliato un attimo di tempo, però volevo proprio farvi questo video perché c'è un problema che alcuni di voi hanno, comunque sia chiunque prova un attimo a fare dei rituali o mettere un attimo le mani, diciamo, nella pratica magica, anche solo per se stesso, ovviamente per il suo benessere, per il miglioramento di alcune cose nella propria vita. Ecco, c'è questo problema che molti si trovano a fronteggiare. Cioè che mm, tu vai a fare un rituale per ottenere una determinata cosa. Dopodiché vedi che si può in qualche maniera potenziare con un'altra formula. Allora tu fai anche quella perché almeno si aggiunge al lavoro che hai fatto. Dopodiché vedi un'invocazione, magari a un angelo, non lo so, e tu capisci che quella ovviamente migliorerebbe ancora di più le strade nella direzione che tu uh, vuoi muovere. E poi vedi un sigillo che è utile per sempre lo stesso scopo, ad esempio per il denaro, non lo so, sempre per lo stesso scopo, e tu quindi applichi quel sigillo, eccetera, eccetera. E il nome divino lo ripeti ogni giorno, hai trovato... vi garantisco che non funzionerà proprio nulla. <ride> Quello che manca è la conoscenza magica, la conoscenza magica di capire anzitutto che cosa è un rituale, perché se voi capite che cosa è un rituale, allora è impossibile che sbagliate, perché sapete che cosa state facendo? Ma se uno dice, ho fatto il rituale, che cos'è un rituale? Uh, cioè, ti viene il misticismo, il mistero, l'occulto, il nascosto, il esoterico, eh, la stregoneria, ho fatto qualcosa di stregoneria. Cosa vuol dire ho fatto qualcosa di stregoneria? È una cosa magica. Quando si dice magica, vede la gente così, magica, magica. Perché devi muovere le mani? <ride> no, se non c'è chiarezza, non c'è possibilità di fare le cose nel modo giusto. Non è possibile. Ma questo vale in ogni ambito, non solo nella magia, in ogni settore eh, umanistico, scientifico, artistico. Tutti i settori. Allora, cosa voglio dire? Prima di tutto, rituale. Che cos'è un rituale veramente? Un rituale è un mezzo di comunicazione. Può essere un mezzo di comunicazione con te stesso e in questo caso si parla quindi del tuo corpo psichico, quello che in altri video abbiamo chiamato nefesh il tuo corpo psichico, il tuo potere, il tuo nefesh. Quindi per, com per comunicare nel modo giusto con il mio nefesh, potremmo chiamarlo anche con una parola moderna, però usiamola se vogliamo un attimo capirci, inconscio, quindi tutte le profondità del mio inconscio. Eri saputo che se io al mio inconscio con la voce dico fai questo, fai questo, fai questo, non verrà fatto, perché non è una mente razionale, ma è una mente irrazionale. Quindi il linguaggio che lei capisce è il linguaggio dell'irrazionale. Ho detto in termini un po' più antichi il linguaggio del simbolo. Ecco che un rituale è anzitutto un mezzo di comunicazione con le nostre facoltà inconsce. Mh? E quindi con tutta la profondità del potere che noi abbiamo. Ecco perché all'interno di un rituale si usano determinati simbolismi e che possono essere tantissimi, non posso adesso dirveli, perché davvero cambiano anche da cultura a cultura. Mh? Per esempio, per tutta diciamo, la pratica magica esoterica praticata in Cina, mh? nella terra del sole levante, per loro il colore giallo capito, è come per noi il colore rosso, cioè per loro il giallo è qualcosa di altamente eh, attivo e anche addirittura collegato alla terra. Cioè se tu devi rappresentare gli elementi, il giallo è assolutamente indicato. Per noi, per il nostro psichismo evidentemente, non è assolutamente così. Quel giallo non si usa per indicare la terra. E assolutamente per noi non è un colore così attivo. Ci sono tanti esempi, ora vi ho parlato dei colori naturalmente, che quindi addirittura il linguaggio può essere culturale. Ad esempio, se tu hai l'immagine di una Madonna, questa in te può. Nel tuo psichismo, eh, però si sa, lo psichismo, il corpo psichico è influenzato da come hai vissuto fin da bambino. Quindi, se c'hai l'immagine di una madonna, eh, magari di una signora vestita con il velo azzurro, ecco, ti dà a te una certa impressione. Ma Quindi muove il tuo psichismo in una certa maniera. Ma se a una persona cinese, di cultura cinese, eh, magari taoista, non lo so, gli dai una donna con il velo eh, azzurro, eccetera, può dargli un'altra eh, impressione, ma non certamente quello della Vergine Maria. Se a uh, una persona uh, praticante di tutto quello che è la cultura e la religione eh, Yoruba, ad esempio, ma mh, parlando in termini un po' più comuni, forse più diffusi, tutto quello che è... Um, tutto quello che sono gli Orisha, eccetera, no? Ecco, se tu hai una background di questo tipo, o comunque pratichi queste robe qua, sicuramente, eh, chi pratica queste cose mi capirà subito, una donna con il velo azzurro eh, e bianco ti dà un'altra eh, immagine, immediatamente, ma non è quella della Vergine Maria Cattolica. Quindi questo ve l'ho spiegato perché, perché all'interno di un rituale ci sono certamente alcuni elementi che possono cambiare da cultura a cultura questo è ovvio sinceramente eh, ognuno ha il suo modo di praticare questo è vero ma per come pratico io gli elementi culturali all'interno del rituale sono eh, quasi del tutto eliminati io non, non ce l'ho gli addobbi di qui, di là, di su, di giù i quadri, le statue queste cose non esistono ci sono altri motivi però nel mio altare non vedrete mai ehm, una statua e non vedrete mai assolutamente un quadro anche questo uh, vorrei spiegarlo una volta per tutte, questo perché è proibito comunque negli insegnamenti uh, della Torah, ma anche in quelli islamici, eccetera, perché Perché appena tu, sentite perché, perché è interessante ed è legato a quello che stiamo dicendo, appena tu um, fai l'immagine sacra, è questo il, che è proibito, l'immagine sacra di qualcosa. Mm? Quindi le, cose, le forze celesti non devono essere rappresentate, sto parlando anche dell'immagine dell'angelo Michele, della statua dell'angelo Michele e della niente, di niente, di niente. Perché la legge è questa, che appena tu fai una statua oppure un quadro, hai uno di questi davanti a te nel tuo altare, appena accendi l'altare, appena accendi lo psichismo di tutto l'ambiente in cui stai lavorando e quindi iniziano a muoversi le forze, il tuo nefesh, vogliamo chiamarlo il tuo inconscio, immediatamente va verso questa forza, come se si inchinasse di fronte a questa forza. Questo è proibito, inchinarsi davanti alle forze, adorare le forze, è proibito perché? Perché nella magia si sa che la tua vera natura è il contatto con Dio diretto, senza alcun intermediario. Una possibilità della coscienza, e questo sto parlando di tutti gli esseri umani, una possibilità della coscienza umana è quella di connettersi a Dio direttamente. Non a una delle grandi forze, a una delle forze, ma direttamente con Dio. E chi è Dio? Allora ascoltatemi bene, l'infinito punto. Ecco perché vi dico che di culturale sul mio altare non c'è nulla, perché l'uomo ha la facoltà... Questo insegna la magia, che l'uomo ha la facoltà percettiva di connettersi direttamente all'infinito. Punto. Avendo questa facoltà, appena sull'altare c'è una statua, non posso accedere a questa facoltà. Mi è impossibile, non mi dite, eh, va bene, ma sono rappresentazioni, non importa. Io vi sto parlando di un linguaggio istintivo e inconscio. Appena ho una statua sull'altare, il messaggio è, quest'opera è per lui, è con lui, è lui. Il mio contatto, se è così, se avviene questo, il mio contatto percettivo, eredità dell'Adam, cioè dell'essere umano completo il mio contatto percettivo con l'infinito è rotto. Non è possibile avere tutte e due le cose. Cioè, da un lato ho la statua e dall'altro il mio contatto comunque con l'infinito, quello che io chiamo Dio, per intenderci, ma se voi lo chiamate infinito, così come fanno i cabalisti, quelli veri, Ain Sof, cioè senza fine. Questo è il vero nome indicato per rappresentare Dio. L'infinito, senza alcuna fine. Allora, e però sto parlando di esperienze percettive, eh? facoltà percettiva dell'essere umano, sto parlando di questo. Allora io vi garantisco che se sul tavolo c'è un quadro, è finita, non ci sarà mai possibilità di questa facoltà percettiva. Non ci possono essere tutte e due le cose. Quindi, ritorniamo a noi velocemente. Ehm, quando si fa un rituale, quindi vi ho detto, il rituale cosa è? Lo voglio ripetere, è una forma di comunicazione. È un metodo di comunicazione. Anzitutto, come vi ho spiegato, comunicazione con la parte profonda di noi stessi. Seconda cosa, ma non seconda per importanza, comunicazione con le forze. Quindi, comunicazione con le forze che io vado a contattare, anzitutto, capito? E muovere in una qualche maniera. Quindi, cosa voglio dire? Voglio dire che il mio consiglio è questo. Quando fate un rituale fatto bene, quel rituale lì non è qualcosa di mistico, misterioso. Siccome il rituale è vero, è una comunicazione, quel rituale che avete fatto, quelle parole che avete usato, quei gesti che avete usato, per esempio avete preso questo, l'avete bruciato, avete usato una pianta, l'avete messo... Tutti i gesti sono codici ecco che cosa sono codici di comunicazione tra voi e la vostra parte inconscia completa eh? e tra voi e le forze che si muovono e um, le forze parlano con chi con voi razionali che siete la punta dell'iceberg oppure con tutto il potere vostro tutte le forze vedono la vostra verità, sempre detto quando parlo di ritualistica che è possibile mentire all'amico, è possibile mentire alla moglie o al marito, è possibile perfino mentire a noi stessi, ma non è possibile mentire alle forze dell'invisibile, perché per natura loro vedono la tua verità. Più viviamo in una società falsa e più che ci allontaniamo dalla nostra verità, più viviamo in una società falsa è fatta di maschere e basta, e di etichette, è più che ci allontaniamo dal nostro potere. Perché il nostro potere è la nostra verità. E davanti alle forze, le forze vedono la tua verità, punto. Non esiste... è, è una cosa molto istintiva, come se venisse prima di tutto quello che è maschera. Quindi, quando vuoi... questo è importante da capire quando sei di fronte a un rito, che non è che ti puoi credere di ingannare le forze. Non è possibile. Allora che succede? Succede che quando tu fai un rito hai uno scopo, sempre fare il rituale per uno scopo. Non esiste fare il rituale per provare, per vedere se funziona, per qualsiasi altro motivo. No, il motivo deve essere uno scopo preciso, capite? Ci deve essere un obiettivo preciso per cui tu fai il rituale. Quando tu, um, per l'appunto, fai il rituale, quindi... Devi avere ben chiaro lo scopo e poi devi essere sincero che è una cosa che davvero tu vuoi. Quando c'hai questo come premessa, tu inizi e porti a termine il rituale. Punto. Questa tua azione deve essere un'azione sacra. Cioè deve essere mai fare un rituale dicendo vediamo se funziona o non funziona. No. Voi dovete capire che con quel singolo rituale dovete arrivare al 100%. per cento punto. Finito il rituale, il giorno dopo ad esempio, voi non dovete avere dentro di voi un dubbio, cioè di dire, eh aspetta ma se facevo diversamente, e se facevo... Dentro il rituale voi siete tutti dei maghi e delle maghe. Punto. Allora, per fare un rituale si deve assolutamente spostare la coscienza. Se tu sei un idraulico, una casalinga, un impiegato, un operaio, un pizzaiolo, queste que tutte queste persone che io ho detto non lo possono fare un rituale, mai, mai. Allora cosa vuol dire? Che nessuno può fare un rituale? No, no, no. Voglio dire che quando tu ti presenti davanti a un tavolo con le candele, con cosa tu vuoi, tu devi spostare la coscienza. Da quel momento in poi non sei più un idraulico, tu sei un mago. Punto. Il mago che sei te stesso, basta. Capito? Se tu sei di solito una casalinga, una moglie, davanti al rituale tu non sei più queste cose. Uno un shift ci cioè, deve essere della coscienza che va in te stesso o te stessa al massimo de, di quello che sei. Basta. Non devono esserci dubbi. Non puoi fare un rituale dicendo ma forse funziona, forse non funziona, speriamo che funzioni... No, quando è finito il rituale, te lo sai già se il rituale ha funzionato oppure no. Non è una cosa che devi chiedere agli altri. Mai, nemmeno per idea, andare a chiedere, magari al tuo maestro, alla tua maestra, oppure a con chi stai parlando, che ti ha insegnato il rituale, mai andargli a chiedere, ho fatto il rituale, avrò fatto bene? Oppure, ho fatto il rituale, funzionerà. Oppure anche a qualche amico, sai che ho fatto il rituale per questo? Ah, ora vediamo se funziona. O queste cose non si fanno mai. Per il motivo che vi ho già detto. Cioè, le forze vedono la tua verità. E voi credete che dopo il rituale, le forze non continuano a vedere cosa state facendo? E per forze io intendo veramente anche quella di voi stessi. Capito? Intendo anche la forza profonda di cui abbiamo già parlato a inizio video. Quindi, fatto il rituale, voi avete la certezza che siete nel giusto. Se voi avete fatto il rituale e siete con quel dubbio di dire mm, sì o no, sì o no, sì o no, cadrete. Per forza. A parte che non funzionerà, Appena trovate il piccolo stimolo, no? Di dire, oh guarda, ho trovato una cosa, la faccio anche questa, così funziona meglio. Così funziona meglio. In un rituale sacro non esiste. Ma neanche per sogno. Dopo che hai fatto il rituale, azione sacra e divina, perché un rituale vuol dire chiedere all'infinito, connettermi all'infinito che muova le forze per. Allora, io ho fatto il rituale, e poi una settimana dopo trovo il mantra indù? e allora faccio anche quello perché tanto funziona meglio. No. Bruciate tutto. Bruciate tutti i vostri sforzi. Capito? Nella... È bellissimo perché nella Kabbalah, o comunque nella tradizione anche mistica ebraica si dice Adonai Echad. Vuol dire Dio è uno. Punto. Non esistono tanti dei, Dio è uno. Capito? mia domanda per voi è, siccome abbiamo detto che Dio è l'infinito, quanti sono gli infiniti? Uno. Quindi ecco cosa vuol dire Adonai e Chav. Dio è uno, cioè l'infinito è uno solo, punto. Non posso dare il potere che ha l'infinito a, a tanti infiniti diversi, tanti, non so, l'infinito è uno. Come diceva anche Giordano Bruno, no? Allora, quindi... Quando io faccio un rituale, quando tu fai un rituale, qualsiasi rituale sia, ma guardate anche forse il più semplice gesto, voi lo fate in contatto con l'infinito, in contatto con Dio e lo fate uno, capito? Quando lo fate siete veramente un mago, punto. Non si può fare a metà. Lo stato di coscienza si sposta nello stato di coscienza di un mago e voi fate il rituale, come se foste uno, non divisi. Ecco cosa vuol dire Adonai e Chad. Adonai è uno. Vuol dire che non sono più diviso in tanti piccoli io. Io qui, io lì, io su, io giù. No. Uno, faccio il rituale, vedrete che quando l'avete fatto il giorno dopo siete giusti. Cioè, io non, po non potevo fare di più, basta. Io l'ho fatto, io l'ho lanciato capito, e già so che funzionerà. Oppure non funzionerà. A questo punto è volontà di Dio. Ma io non ci sto più a fare niente. Ecco che mi arriva il mantra della ricchezza induista che me frega a me. Io già ho lavorato. Io già ho fatto. Dio già sa. Veramente. Quello che ho chiesto. Capito? Iniziate ad aggiungere le cose in qua e là perché tanto va meglio e... Lo stesso lavoro che avevate fatto e che nei piani sottili si era attivato, automaticamente verrà completamente in fumo. Perché voi avete... siete partiti da un'altra parte, avete fatto un'altra cosa. Siete partiti da un'altra parte, avete fatto un'altra cosa, capite? Io lo so che questo naturalmente è un problema, cioè non è che c'è una colpa qua, però è un problema perché per esempio anche solo nel mio canale YouTube, ci sono, Poi ora che sto scrivendo il libro, vedrete, vedrete quando avete questo libro in mano quanta ritualistica che c'è lì dentro. È molto pratico eh, come libro, non è teorico. Però, però, se voi quindi vi trovate davanti diversi rituali, anche forse per lo stesso argomento, no? questo non significa che li dovete fare insieme. Per, o che dovete farne uno e poi fate anche la magia araba e poi fate anche quella cabalistica, perché tanto avete visto il video. No! Non permettete mai, quando avete fatto un rituale in una maniera sacra, quando avete fatto il rituale come un mago, perché spostate la coscienza nello stato di un mago. Quando avete fatto il rituale, quindi avete fatto la comunicazione tra le forze. Quando avete fatto un rituale, quindi l'avete lanciato, non permettete a nessuno stimolo poi successivo, nei giorni successivi, nelle settimane successive, non permettete a nessuno stimolo di abbattere la forza magica che invece voi avete davvero mosso con il vostro rituale. Se non siete i primi a credere con tutti voi stessi alla vostra magia, se non siete i primi ad avere piena fiducia nell'atto appena fatto, sicuramente anche nei mondi sottili, anche appunto il mondo delle forze, ma anche il potere profondo di voi stessi, semplicemente penserà questo gioca, questo sta solo giocando, questo non ha la volontà vera di questo che ha chiesto. Come vi spiegavo, carissimi amici, comunicazione. E il rituale è una forma di comunicazione, comunicazione tra i mondi. Vi auguro una buona serata e benedizioni a tutti quanti.